Spieghi questi occhiali, ah. cosa fanno sul tavolo? Ah, ecco, no, io ho portato <ride> con me gli occhiali dell'Europa, che eh, li voglio anche indossare. No, lo spiego subito, nel senso che... Ne voglio un paio. In ecco, farsa. io te li, te li faccio avere, Grazie. perché <ride> sono indispensabili gli occhiali dell'Europa. Vedete, noi siamo partiti da che cosa? No? Da Cesenatico, quindi dal territorio, dalle nostre case, dalle nostre città dove noi viviamo queste grandi questioni no? cioè, dicevo l'erosione delle spiagge gli, gli, gli profughi sono negli alberghi cesenatici nelle nostre eh, comunità però noi sappiamo che questi sono problemi mondiali come abbiamo detto cioè le soluzioni non le troviamo nei nostri territori certo. quindi la paura alla fine lo, la preoccupazione che vivono gli europei che sono tutti più soli oggi c'è cioè un alimento di solitudine eh, dipende proprio da questa paura di questi grandi cambiamenti che non sappiamo come, come gestirli come governarli come unire sostanzialmente il locale col globale cioè quello che noi viviamo tutti i giorni con i, le grandi trasformazioni mondiali ecco l'europa cioè noi abbiamo bisogno dell'europa per unire per capire che cosa sta succedendo a casa nostra e nel mondo è per cercare, è lo strumento minimo, minimo, per cercare delle soluzioni, perché da soli ciascuno a casa propria. Lo sappiamo, non andiamo da nessuna parte, per cui se uno non ha gli occhiali dell'Europa nel mondo di oggi è miope. E questi, fra l'altro, vi spiego anche un secondo. Cioè, hanno delle lenti progressive. Cioè, no, Progressiste. Progressive. Progressiste. No, progressive. progressive. nel senso che io quando me li metto, se guardo in basso, leggo il giornale. Cioè, vedo la mia realtà a Cesenatico nel territorio. Se alzo lo sguardo, vedo lontano. Cioè, vedo quel che succede nel mondo. Ecco, quindi l'Europa sono degli occhiali a lenti progressive.